Ciao, buongiorno. Allora, eh... La diretta di questa mattina abbiamo salutato un po' di persone che eh, hanno richiesto qualche brano eh, in realtà qualche vinile ma eh, essendo l'archivio tutto sotto sopra non sono riuscita a trovare le canzoni che effettivamente mi avevano richiesto soprattutto gli album devo dire la verità è eh, che un album sono riuscita a trovarlo anche se non erano quelle, le canzoni ma era questo qua, l'album degli Who, eh, in cui insomma abbiamo chiacchierato anche un po' quando ai tempi dell'album e eh, quando si facevano i concerti se questi erano i cavi e le attrezzature che venivano usate, mamma mia, era veramente indietro, indietro degli anni, eh, tanti sono stati gli amici che, che come sempre eh, sono stati in compagnia con i saluti, si è parlato come sempre dell'emergenza, quindi io resto a casa quanto mai fondamentale, ma tra, le, tra i vari vinili ho trovato anche questo, eh sì, questo qua di Paul McCartney, che tra l'altro ancora sul piatto che quindi devo devo devo andare a togliere ecco adesso lo togliamo praticamente e lo mettiamo direttamente nella sua custodia sì. Dopodiché questa custodia verrà posata. Ma dicevo, ritornando a noi, ecco, questo era l'album dove ci sono delle canzoni dei Beatles all'interno rivisitate e poi No More Lolly Nights, che è quella che aveva anticipato come singolo l'uscita di questo album, che poi in realtà è la colonna sonora di questo film, Broad Street, che fu un disastro per quanto riguarda i botteghini, ma invece fu un successo per quanto riguarda l'album e la colonna sonora. In questo brano che ho fatto ascoltare c'era la chitarra di David Gilmour, quindi una grande partecipazione. Va bene, questo è un po' quello che ci siamo detti, tra l'altro ho anche detto che magari la diretta dovrebbe essere spostata magari al martedì, visto che ho meno spazio con l'informazione, quindi posso dare un po' più spazio a voi anche con la richiesta dei, dei vostri brani. Quindi come sempre seguitemi, ci teniamo in contatto, hashtag io resto a casa per battere, combattere questa emergenza veramente importante del Covid-19. Un abbraccio, un bacio, ciao!